Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale bentornati su Assetto Corsa Competizione in questo progetto molto particolare in cui andiamo a fare veramente la 24 ore di spa. ovviamente non è che guido 24 ore di seguito, ma faremo come nella serie tv 24, 24 puntate da un'ora, anche se in realtà la seconda puntata è venuta un po' più corta perché eh, ci siamo schiantati sostanzialmente, sono rientrato ai pit e ho sbagliato a non continuare comunque per un'ora, avrei dovuto continuare. Comunque, adesso abbiamo fatto anche la terza puntata e abbiamo recuperato parecchio, vi ricordo che questa serie si muove con i mi piace, siccome l'ultima volta avevo chiesto 400 mi piace ci siamo andati pelo pelo pelo, eh. anche per questa puntata ci vogliono 400 piace per vedere quella successiva. In questo momento siamo in diciannovesima posizione e abbiamo appena fatto il pit stop. Per replicare quello che succede in una qualsiasi vera 24 ore, io non mi scaldo prima, quindi prendiamo e saliamo in macchina a freddo e bisogna subito trovare il, eh, il ritmo giusto, anche perché gli altri viaggiano. Nell'ultimo episodio abbiamo recuperato qualcosina, cerchiamo di mantenere questo margine, ci siamo quasi sdoppiati da quasi tutti quanti. Se parte subito, usciti dai box, gomme fredde, cerchiamo di rendere bene. Via, guida! Ok, siamo con la nostra BMW, vi ricordo, è passato qualcuno adesso? Eh, non so chi era, era un breasco, però vuol dire che ci ha doppiato solo il secondo, calcolando che prima eravamo doppiati praticamente da tutti. Direi che comunque sia se si tratta di un passo in avanti. Adesso bisogna riuscire subito a trovare il ritmo. Eh, ho tre warning e questa non è una cosa bella. Quindi è meglio non esagerare, magari però cercate di non pia subito warning, perché l'altra volta ho presi uno o due incollati praticamente. E andarci a fare la nostra oretta di guida. Adesso è solo da eh, scaldare le gomme e soprattutto riprende il ritmo perché mi devo ricordare come si guida, ecco, tipo non accelera sul cordolo, potrebbe aiutare. Vi ricordo inoltre che, con la nostra BMW, abbiamo capito, finalmente, qual è il, qual è il, il numero di benzina a mettere, cioè a 108 litri. E per fare sta cosa, praticamente è stato un utente, che è stato un mito, e mi ha detto che lì sul, sul display c'era scritto quanta benzina avevo consumato dall'ultimo pit, e, e di fatti questo ci ha aiutato, perciò al pit dovremmo fare in modo che quando riuscimo ci 108 litri. Si tratta di una, una gara in cui c'è un misto GT3-GT4 Mamma mia, qui mi sono rischiato il warning E questa qua davanti, difatti, è proprio una GT4, un alpin E sta cosa dei doppiaggi, in realtà, rompe un po' le scatole Adesso abbiamo dietro il terzo Lo cercate di prendere il ritmo subito, ragazzi, perché sennò no, Questo mo' se lo troviamo in mezzo le scatole Ok Mamma mia che liscio che gli abbiamo fatto Bene così! se GT4 hanno aggiunto sicuramente un po' di... Oddio, oddio, oddio, oddio, Non mi dà il warning, eh? Ho sbagliato, eh? Bravo! Eh, aggiungono sicuramente un po' di pepe perché ti trovi dove fare dei doppiaggi... ...in punti veramente difficili. In più, mi sono appena reso conto che, stando alla quarta ora, iniziamo ad andare verso la sera. Noi abbiamo iniziato, a pare, alle 16. E adesso, in-game, sono le le sei e mezza, quindi stiamo a verso sera, non penso che farà buio in questo episodio però comunque sia, eh, ci stiamo avvicinando alla notte Avanti ah, diciamo il secondo comunque ragazzi, se vedete più o meno stiamo a girare sui tempi suoi noi dobbiamo andare a ricchiapparli però Allora... Raga, facciamo scorrere, bene, senza prendere warning. Sto fatto dei warning, comunque, raga, è proprio... un'ansia inutile che ci siamo messi. Perché per quanto tu vorrai adesso guida pulito, come faccio a non pia un warning nei prossimi 20 ore? Cioè... è veramente tosta. Comunque, chi se ne frega, se dobbiamo fare mordere Drive True, raga, che dobbiamo fa? Solo che se fa mordere Drive True rischiamo che veramente Abbiamo buttato praticamente tutta la nostra 24 ore perché. Oh, che famo! Già abbiamo fatto un pit stop in più, de fatto. Comunque, adesso devo riuscire assolutamente a performare, a riprendere ritmo. Devo dire che la BMW aiuta in questo, ragazzi, che è una macchina molto, molto intuitiva. Quindi, da questo punto di vista, abbiamo scelto bene per fare una gara così lunga. Qui andiamo a tagliare forte, bene così. Non mi ricordo il passo che avevamo, però gli dice che il mio miglior giro è stato 2,22,8, quindi in generale non è male a macchina carica. Se riuscimo questa a farla in pieno, ok, sì, ci siamo riusciti, bene così, oh, mamma mia. Ok, ok, dai. Probabilmente è sempre il secondo. Qui ci stanno un po' dei doppiaggi come al solito perché il GT4 non si sa perché sembrano ferme ai box, non tutte, ma alcune si sono parcheggiate ai box con ecco la scotadina del nostro BMW. Comunque, a ubriaco qui davanti al secondo, gli abbiamo recuperato un secondo in un giro. Non so di come si sta messo lui a livello dei V-stop perché noi siamo un po' sfarzati rispetto agli altri. Questo da una parte c'è da una mano, da una parte no. Però tocca a ricchiappare il diciannovesimo lì davanti più che Embriaco, che Embriaco ci interessa fino a un certo punto. Qua abbiamo avuto, devo dire raga, che seguita veramente bene. macchina molto molto intuitiva, comoda, pulita devo dire che mi piace tanto poi da quando hanno rivisto il cambio e hanno reso sensata pure la sesta marcia è pure meglio attenzione qui cerchiamo di farla girare, mamma mia come ha girato male Ciasù. il nostro obiettivo adesso è sempre di recuperare il diciannovesimo raga perché dobbiamo iniziare a risalire la china dopo il casino che abbiamo fatto con l'incidente macchina rotta mezzo giro lentissimi non ray box per ripararla cioè abbiamo fatto veramente un danno vero per una 24 ore però essendo una 24 ore c'è pure il vantaggio che, che sta roba la puoi assorbire meglio Fogel è lista 12.7 Prima stava a 13.9, quindi comunque qualcosa gli stava a mangiare Porca puttana, porca puttana, mamma mia Mamma mia, non metter mi warning, mamma mia, ho rischiato di ammazzarmi raga, non so manco io come ho ripresa <sussurra> Mamma mia, devo girare più safe raga, non posso girare così a cercare veramente il giro della vita <sussurra> troia! mi sono cascati i capelli che non ce Se fa in pieno quella lì che giustamente se farebbe pure in pieno, però sto a fare una 24 ore, ho già eh, tre warning non devo esagerare, mannaggia, mi serio, ho riperso tutto il vantaggio che avevo su... recuperato su umbrello guardate il secondo. Devo farla più safe, raga. Passo senza esagerare. Quello per il momento che ha fatto lo stint peggiore è stato Ivano Stoner, ma giustamente quello viene dai due ruote. Mamma mia, raga! Mi sono cagato sotto! Resta dentro, bella, su! Ok Mori, vedi lì al curvone, c'è sta di nuovo l'incognita se farlo di nuovo... Prova a farlo di nuovo in pieno Ma non rischierei, sinceramente Tanto vedo che lì la GT3 ha dei problemi nel doppiaggio della GT4 Dio pure a noi ci sono capitati sempre in mezzo alle palle, praticamente questi qui, Questi GT4, in punti dove era difficilissimo superare. Però questo invece dovrebbe essere un punto facile, abbastanza facile, famogli i fari, anche se non so se serva a qualcosa, famogli i fari alzi più. Però famo finta che serva a qualcosa e lui si eleva, è Hutchinson, il rasoio elettrico. Right. alziamo il piede poi lo rischiacciamo così facciamo un po' più safe raga. non voglio rischiare niente bene così bene così abbiamo recuperato parecchio il secondo mo pure eh? a o Vogel non so chi è quello là Dobbiamo riuscire a prendere la scia del secondo, così ci tira. C'è un altro doppiaggio lui davanti. Lui gli capita la su rettilineo, questa è una cosa buona per lui. Purtroppo, incidentone l'abbiamo fatto proprio qui al alle Rouge. Eccolo che lo passa. Famogli fare pure noi a questo qui, ma ce lo ritroveremo in mezzo laggiù purtroppo. Mannaggia la miseria. Se riesco a gestire meglio la frenata, però. Eh no, non ci riesco raga, è impossibile, ce lo troviamo proprio tutto qui Se riusciamo a uscire forte da qui però Questo piccolo rintilignetto forse ce la famo. Che fai? Sposti all'interno stronzo? Ah uh, ok Abbiamo risorto la pratica abbastanza velocemente Mamma mia comunque guida con sta spada di tama sopra la testa dei due warning è veramente una rottura le palle bene così vedi quanto è bella sta BMW comunque se siamo riambientati comunque tanto eh siamo sempre ventesimi però stiamo a girare più veloci del secondo, cazzarola e malgrado lui sicuramente c'ha le ruote più usurate c'ha pure meno benzina però che dovrebbe stare quasi a fine stint Beh, ancora quasi a fine stint diciamo fine stint no perché mancano 20 minuti però e certo c'ha meno benzina di noi che abbiamo iniziato adesso alziamo il al piede rialziamo il piede, riabbassiamo il piede, non frega niente che abbiamo perso col delta oh, mamma mia come ha scivolato Ma che è successo? Ho scivolato tantissimo comunque non importa L importante è il passo Però non abbiamo recuperato niente da, da Vogel là davanti Stavolta sto giro non abbiamo recuperato proprio nulla i soliti doppiaggi di questi che purtroppo restano fermi ai box non si sa perché, questo credo sia un bug dei de ACC che non hanno corretto perché ho sentito anche altre persone che, che hanno sto errore l'ombrello si è un po' riallontanato ma io alle ruce non rischio ragazzi, ho tre warning ma mando vado le pressioni delle gomme sono corrette su su è facile fare la giratonda sta macchina perché si guida veramente bene è intuitiva l'anteriore va vado lo metti tu e io sto usando il setup aggressivo standard ragazzi base quindi non è che sto a usa super setup proprio una macchina che genuinamente si comporta veramente bene qui siamo sempre un umbrello a due secondi quando vede dei, degli errori è colpa mia non è colpa della macchina oh. che poi ora non so che fa se più il drive through mi conviene contarlo subito Adesso ogni volta che vado fuori mi tocca alzar piede raga perché sennò rischio di prendere il warning. Quindi alzo il piede, preferisco perdere un secondo, due quello che è. Però non rischiate di prendere l'ultimo warning che lì sarebbe a fine. Quanto perdiamo qui raga, perdiamo proprio tanto, eh? lo so che devo fare. qui dovremmo mettere addirittura la prima dopo ci proviamo eh? ma come guadagno tempo ho girato peggio fermate fermate siamo sempre ai ventesimi siamo uh, non siamo l'ultimi delle gt3 perché sono 22 gt3 da quello che leggo là sopra Però, ecco, Vogel qui davanti sta a 10 secondi e mezzo, vabbè. Qualcosa abbiamo recuperato. Però certo, dobbiamo alzare un po' il ritmo, raga. Adesso c'è una GT4, come al solito, la doppia. Dai, su, su. E giustamente, questi che GT4 non è che se levano, perché quelli stanno a fare la loro gara, è una multiclasse. Sa te che c'è l'auto più veloce, trova il punto e il modo per superarli. Questo è Cabezas Catalanas, l'abbiamo incontrato svariate volte già. Oh, Cabezas Catalanas, levate dai cocones. ti right. ho detto in lingua così. Magari mi me capiva meglio... so veramente a guida su uova per sti cazzo di warning, mannaggia a me... Oppure pure attenta attento ai parolacce, raga, che... YouTube si è incazzato, mi ha già troncato tre video... Che dice che dico troppe parolacce, ma io non dico troppe parolacce... Porca... <ride> Ok, alzato poco poco il piede, ecco, ho alzato poco poco il piede rimango dentro, così già va meglio, eh. Arrivo molto più forte ovviamente, quindi devo giustamente gestire la frenata, poi qui sotto ho fatto qua la chicana, veramente non schifo, mannaggia a me. Mi scordata scordato a metà prima. Qui ecco, giriamo più veloce di questo davanti, di poco, ma... Ma siamo sempre ventesimi, e i box ci stanno sempre solo quelli che GT4. Ah, è presto raga, tra un quarto d'ora inizieranno i tipi-stop. Se sto progetto riuscirò a portarlo alla fine, cosa non per niente scontata, vedrete che eh, alla fine praticamente l'ho guidato 24 ore, sono veramente in eternità. Ma a me quello che mi mette proprio l'ansia, ci stavo a pensare l'altra volta, è il è la fase notturna perché la parte in cui dovrò guidare da notte sarà proprio tostissima saranno almeno 4 ma pure 5 ma pure 6 ragazzi 6 puntate del de buio pesto comunque vabbè, pensiamo a arrivarci perché se continuo così i warning facile che finisce se ritiriamo comunque stiamo a girare abbastanza bene, stiamo sempre a 2 secondi da ombreaco qua davanti Profogel, a fuoco e lì davanti abbiamo recuperato qualcosa sarebbe bello riacchiapparlo prima del pit stop suo però mi pare un po' ambizioso di recuperare gli 8 secondi in 16 minuti sempre che lui rientra a 16 cioè rientra tra 16 minuti, voglio di... Questa BMW si fa proprio a mare ragazzi Inizierò a consigliarla come auto per cominciare della mia dorata Lexus perché secondo me questa ha la stessa facilità di gestione non è assolutamente esagerata però eh, è per forma meglio alziamo leggermente il piede tocchiamo il cordolo bene dentro così questo giro fatto molto bene ok stavolta devo ricordare metà metà prima non da gas nel momento sbagliato infatti abbiamo girato in 2.23 e 3 bene così siamo arrivati sotto l'umbriago qua davanti però no, no, leggermente esagerato nella staccata stanno arrivando dei messaggi mentre sono alla guida No, qui nel rettilineo cerco di capire che cavolo è se è una cosa urgente o no perché uno sta a fare 24 ore non è che gli scrivono sul telefono no non mi pare urgente attenzione che tanto qui davanti per doppia urst momenti si ammazza l'umbriaco e mo noi ce lo troviamo mezza staccata eh, abbiamo dovuto andare subito all'attacco raga perché Se ci rimanevamo dietro tutto sto pezzo, perdevamo una vita e mezza Già ci ha fatto perdere tanto così Resta dentro, stronza Ovviamente per Youtube stronza è un termine gogliardico Comunque sto fatto dei parolacci di Youtube è veramente assurdo Perché cioè, io dico parolacce, ma in senso gogliardico, non in senso offensivo Non c'è niente di volgare Eh A Youtube sei tanto intelligente devi capire queste cose Piano di gente che fa i video, che ci fatto una carriera su parolacce e bestemmie me ne rompo a me per qualche qualche parola fuori posto, quanto ci potranno stare? tre in un video? boh, vabbè comunque non si deconcentramo non si deconcentramo così qui ho dovuto un po' alzar il piede adesso sto rettigno ci avvicineremo sicuramente alla Porsche di Umbriaco ma se siamo avvicinati a fuoca che sta pure no Stevel Stevely, come cazzo si chiama sta molto più avanti alzato il piede tocco il cordolo schiaccio il piede occhio che qui in frenata questi anticipano le tanto la frenata Bene così Mamma mia, quello, quello davanti sta davanti tantissimo proprio, raga Bene così, dai, dai Dai ciccia Un po' più lenti, soliti doppiaggi E box non si ferma mai nessuno Quello lì sulla salita secondo me era fucker Ok, Uff. qui si distacca un pochetto. Ma che loro e Lucio fanno molto meglio. Questa qui non so se faccio bene a mettere la seconda prima o no. Forse no, che vedo che perdo tanto nel delta. Vedete quanto sarebbe utile un, un, uno spotter dai box che mi aggiorna su quello che sta succedendo, su quello che quando è il momento di esagerare, quando è il momento di stare attenti, tipo adesso, mamma quanto sono andato largo, non mi dà penalità, eh Ok, qui cerchiamo di tenere da dentro, riaprimo tutto Quello davanti è proprio focal, sì dai umbriaco. Dai che so passite poi io ma codo, passo pure io. Ci siamo messi in questa brutta situazione, raga, che potevamo fare una gara assolutamente di testa. Che comunque vi ricordo che se vedete solo sta puntata e non avete visto quelle prima, eh, nelle qualifiche io ho fatto la pole position. Umbriaco, dagli gas però, però se è uscito male. Adesso dobbiamo sdoppiare, raga. Car on the right. Stiamo sdoppiati. Se siamo, siamo sdoppiati. Bene così. imbriaco non un fa... Non mi fa di parolaccio, imbriaco Ecco, sei ributtato dentro, un embriago. Siamo sì, perdiamo tempo tutti e due, grazie. Mannaggia la miseria, mannaggia. Mi ho dovuto lasciare strada, raga. Ciao pure a me venire addosso. riperdemo sempre nessuna i box ne sono andati i primi 20 minuti dello stint nostro oddio stavolta siamo passati veramente a filo a quel bordo de del cordolo allora mi devo ricordare assolutamente ringraziando sempre quell'utente ho già detto prima che devo mettere 108 litri come mi ha detto lui, giustamente le impostazioni per pit le posso fare pure quando entro in pit lane, perché la pit lane è bella lunga e al contrario di F1 questo qui ti lascia armeggiare pure quando stai in pit lane. Anzi forse quello è proprio il momento giusto secondo lui per armeggiare con quello che dovrai fare in pit lane. Qui ho rischiato, non riesco a prendere la linea di qua la curva che mi scivola tanto davanti qui invece andiamo bene belle raccordate queste due il nostro obiettivo se devo ricorda sempre che non è questo davanti ma è Fogel. certo che a questo con cui giriamo praticamente pari recupera in giro sarà veramente dura raga Ora, io non so se nel realismo di sto gioco ci sta che la CPU fa errori. Perché se la CPU non fa errori, raga non potremmo fare niente. Se invece loro sbagliano, hanno drop, perdono de. de, de costanza magari. Stiamo al piede, rischiacciamo. Allora, magari una speranzetta ce la potremmo pure avere. ho girato molto più lenti dell'imbriaco, per colpa sua eh, errore, qui errore, ho messo una quinta che non dovevo mettere stava a perdere tempo, stava a perdere tempo e il tempo è l'unica cosa che proprio non c'avemo Intanto si avviciniamo al pit stop di tutti, eh raga Ora sarà veramente difficile capire in che posizione stiamo davvero. Che noi stiamo in una posizione in questo momento ventesimi, ok, c'è facile, c'è scritto, però noi abbiamo fatto già un pit e l'altro no. E questo potrebbe essere... Eh, potrebbe sfalzare tutte le posizioni in realtà, perché mano a mano se noi riusciamo a fare istinto come abbiamo fatto l'altra volta sfruttando tutto il tempo a nostra disposizione potremmo riuscire a, a recuperare lo stint che abbiamo fatto in più non lo so se sarà possibile eh. che magari lo fanno pure loro e quindi non è che io ho i loro dati di sapere quando entro nei box ogni volta che metto una rota fuori posto ho il terrore che mi dà il warning Oh, oh, oh mamma mia ora ragazzi intanto vi dico che siccome non so quando uscirà sta puntata sinceramente però uscirà prima del 25 gennaio il 25 gennaio uscirà la recensione tutto va bene, cioè se non ci sono cambi di di richiesta insomma da Sim Magic uscirà la recensione di sto volante con cui vi dico effettivamente se vale la pena eh, acquistarlo o no ovviamente non vi voglio spoiler a niente che è che c'è bandiere blu forse no è Vogel che c'è bandiere blu non siamo noi bene così quindi non vi spoilerò niente perciò però insomma siccome mi avete chiesto tantissimi quando esce la recensione del Sim Magic ecco esce il 25 gennaio potrebbe anche essere carino il fatto che durante queste questi episodi lunghi insomma in cui devo chiacchierare a fine sto qui e eh, mentre guido chiacchiero che cazzo devo fare potrei dare qualche spoiler, quanta anticipazione su quello che uscirà sul canale Comunque questa è meglio in seconda raga, perché in seconda me la tiene più dentro, so che perdo un po' di velocità però mi sento meglio, attenzione che Fogel si eleva e fa passare l'embriago, mentre Fogel è assolutamente in gara con noi curva non riesco proprio a tenerla corda la faccio male evidentemente bene qui adesso se non avvicina subito al fogel e levassero dai palle prima possibile per non perdere embriago che comunque ci stava a trascina in un modo o nell'altro ci stava a tirare vedo che questo comunque lo vedo bello impiccato che i ruote eh, c'è un nsx E gira decisamente lento ma vedo proprio che fa errori e infatti qui ha rallentato tantissimo mentre noi siamo usciti forte Car on the left. ottimo così on the left. però me non siamo più diciannovesimi davanti c'è atari che però è in attesa di amica oh, voi vi beccherete per per 24 ore è la stessa battuta perché io non mi ricordo che averla detta, quindi... <ride> mi rade di sempre la stessa cosa Vedo puntare qua davanti le battute che faccio per non fare sempre le stesse Attenzione che però Atari si trova imbriaco a destra Giustamente se butta a sinistra Eh, se becca bandiera blu da... da, da, da cosa se leva, da noi non se leva, mortacci sua Imbriaco, levete no? Sì, imbriaco, no, imbriaco è quell'altro, scusi Atari Vabbè, comunque come al solito ci sono GT4 parcheggiate. Al solito fanno le ruge peggio di lui. Adesso davanti ci abbiamo Stavlai, che sta però a 37 secondi, raga. E che ci vuole? È un'eternità 37 secondi. Dai resta dentro Cioè il fatto che abbiamo il passo del secondo Ma io lo sapevo perché prima di ammazzarsi stavamo più avanti del secondo Eravamo secondi Mi fa rosicare ancora di più Perché se si rovinate a 24 ore Alla seconda ora E dove guidare altre 22 In questa situazione è veramente una cacchiata Comunque, non ci ce pensiamo, cerchiamo di recuperare il recuperabile. Dobbiamo evitare di arrivare ultimi, insomma, cioè arrivando un ultimi, facendo praticamente un pit in più, è già un risultato. Siamo riavvicinati all'imbriaco. Non so quanto ci conviene sorpassarlo, però, perché tanto quello poi ci ripassa qui. Vogliamo cercare di avvicinarci. Sì. Cautana. mamma mia che rischio primo freno troppo safe perché ho il piede per la frenata di quando arrivo sparato senza alzar piede lui esce male, cioè lui esce bene, io esco male e ricominciamo in seguimento. Comunque, solito giro ai box, non c'è nessuno Eeeh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, non metter mi taglio, non metter il taglio Ho alzato il piede, eh? Bravo Ho alzato totalmente il piede, ragazzi Ho fatto malissimo le rush. difficile rimanere concentrato tutto questo tempo che comunque guida più ora raga tosta eh cioè se non sei abituato comunque qui ci ha ridato un po' di spazio Sta dentro bella scivola un pochettino eh non so che è successo ma sta scivolando un pochettino come di testa è un po' più sgonfie poi abbiamo pure il problema che venendo giù la notte le temperature si abbasseranno tantissimo. quindi dovremmo riuscire a regolare al pit, le gomme in maniera da eh, compensare il decadimento delle temperature, che non è una cosa facile per niente. Siamo leggermente a piede, lo rischiacciamo fino a ricevere un sacco di messaggi per star facendo una 24-ore. volta devo mettere occupato sono nella 24 ore di spa comunque rigonfiate le ruote eh lo so che ho perso tempo non rompe ok questa è la prima volta che faccio sta curva come si deve infatti non stiamo a perdere come al solito oh ma questi ai box non rientrano ma dovrebbero essere entrato qualcuno però porca zozza non si vede nessuno Dovrebbe essere rientrato qualcuno in teoria perché stanno a 20.57 Vabbè forse rientra il nostro giro Poi quando loro rientreranno dobbiamo spingere raga. comunque continuo a dire che sta macchina è assolutamente consigliata per le Endurance macchina molto solida molto facile, intuitiva vado la metti idea, a parte in questa curva in cui non riesco assolutamente a piegare la corda la invece in più è drive thru seguita proprio... Bene, raga Tondi tondi, la fai sciog... scivolà. Non è che l'ho scelta per caso che faccia la 24 ore. Ecco, questo è un errore, questo è un errore, aiuto, aiuto, aiuto, aiuto. Oh, forza del piede, bravo. Vedi, almeno il sistema di penalità comunque è intelligente, perché capisce quando tu duarsi il piede e non ti punisce eccessivamente, insomma, cioè, mo ci mancava solo e mi dava pure il drive thru Riesci a capire quando fai un taglio intenzionale, o perlomeno lo prova prova a capirlo, perché se basa sul fatto che tu arsi per piede o no, giustamente se tu mocco i piedi e tagli così dritto per dritto a chicane... Lui si accorge, attenzione che tanto rientra il secondo, rientra l'embriaco, inizia il giro dei P-stop per loro, mentre lì davanti abbiamo un'altra volta Hutchinson Adesso tocca spigne forte raga Staveli secondo me stai in box lo stiamo per passare adesso eccolo qua bene così pure farm bugger non so che cazzo era cioè, insomma i nomi chiedo scusa ai piloti veri per avergli stroppiato così i nomi e ora siamo diciassettesimi ma quello che eh, fa veramente la differenza è come saremo all'uscita de, del nostro The de, de pit bisogna tirare bisogna tirare Abbiamo Una GT4 adesso in mezzo alle palle. Sempre Hutchinson, se becca bandiera blu, ma se ne frega decisamente perché non è tenuto alle basse. Mo', però, non mi scarta a sinistra come se sono messi male per fare questa curva. Come se siamo messi male. Mamma mia, adesso riuscito a tenerla dentro. Questo davanti è un'altra GT4 è Williams. Serena Williams che, avendo lasciato da parte il tennis, adesso si è messa a fa' sim racing tra parentesi seguiamo Cenerena, Serena Williams, pure la salutiamo che segue il canale non ci sta a capire più un cazzo ragazzi quanto il leader era entrato in pit lane leader che era Valentino Rossi mi pare ragazzi si, sì, ora vedremo se farà il cambio pilota se il cambio pilota raga questa è una veramente safe raga ma ho detto non voglio rischiare niente visto che stiamo in condizioni pietose sia per quanto riguarda la posizione in pista che per quanto riguarda il drive through però stiamo a passare sul traguardo e c'è altra gente che entra in box, ma mi sembrano GT4 quelle ok, il tino rossi l'hanno ripassato, se siamo sdoppiati cazzo mi avrà detto quello, vettura in uscita da lane, ok Allora, se siamo sdoppiati, e siamo decimi adesso mo tutto è cercare di tirare al massimo e fa in modo che quando usciremo noi dai pit stop, perlomeno se saremo sdoppiati davvero dal secondo Non ho visto se Valentino è riuscito lui alla guida Ho fatto sta curva, mi ho fatto uno schifo, ma vabbè Non ho visto se Valentino è uscito lui alla guida uh. O se si è rimesso alla guida quello che c'era prima, che non mi ricordo il nome Oh, resta dentro eh In questo momento siamo decimi, ma va a capire in che posizione saremo davvero perché raga ovviamente noi tra un po' famo il pit, loro non l'hanno già fatto, quindi per capire in che posizione siamo davvero toccherà aspettare tanto, cioè quando noi usciremo dai pit e non saremo stati più doppiati da nessuno, allora quella sarà la nostra vera posizione in quel momento. così tanto possiamo iniziare a guardare le questioni del, del prossimo pit magari non qui aspetta un attimo di uscire dalle rouge però sicuramente fanno il cambio gomme e qui dobbiamo avere carburante per avere 108 litri tura in uscita da pit lane tanto ok le pressioni eh? eh dobbiamo fare selezione pilota arriviamo a guida evano stoner ovviamente così dai così inizia a scaricare la macchina pesa di meno e quindi va un po' di più poi faremo il calcolo mentre siamo in pit lane per capire quanta benzina deve rimettere dentro poi dobbiamo fare in modo che all'uscita c'erano 108 litri ho sbagliato non mi dà penalità continuo a cnse tutto, qui non ho mai ricevuto tutti questi messaggi in una sera siamo ottavi nel frattempo, abbiamo passato qualcun altro in... che era in box solito rettrignone, in questa fase siamo un po' da soli comunque siamo vicini a Thraser questo ci ha messo il nome difficile, così uno per leggerlo si impiccia e perde tempo ok basta solo proprio pelare l'acceleratore in quel punto invece qua tocca frenare forte, specie se arrivi avendo solo pelato l'acceleratore Ho perso un'ora e un in quarto sto giro mannaggia a me bella così non so se c'è altra gente ai pit non lo vedo a parte i, i soliti gt4 parcheggiate oh, stavolta il rouge ho fatto bene Incredibilmente, dopo circa 4 ore di gara, sono riuscito a farlo bene. Inizia a essere proprio stanco, raga Quello che mi chiedo è come facciano davvero quelli a performare così a freddo. Cioè senza nessun tipo di riscaldamento, perché che vuoi che, che si riscaldano, non è che hanno correre con un'altra GT3 nel parcheggio dalla vista Oppure s'argono e tirano, come matti Magari evitano pure di fare cacchiare con quello che ho fatto adesso io che mi momento mi ammazzo è scivolata davanti, è scivolata davanti, mannaggia la miseria e non ho guadagnato no porca zozza ho perso mezzo secondo per fare sta cacchiata va a fare un buon giro infatti su tre raser là non ho guadagnato niente guardate quanto abbiamo perso Ah, niente dai eh, lo so che ho perso tempo come che li sciogliamo fatta col muretto con annessa scodata ai vita non c'è ancora nessuno a noi c'è rimasto un quarto d'ora da guida questa oh, gara devo essere sincero ma la sono fatta quasi tutta in solitaria ragazzi tocca metterci i capitoli perché sennò uno si guarda a me che guido da solo un'ora tocca a seccar giro raga Così, dai! A parte la parte iniziale che hanno fatto uno schifo, in realtà il resto del giro non era male. Sauer bacio dalla morte! La sono proprio tirata! niente, qui se non vado largo tutte le volte guarda che giro di merda ho perso un secondo e mezzo, se faccio così certo raga che non guadagno proprio cioè non recupereremo mai il problema è che quando nel è il momento in cui noi dovremmo tirare forte cioè che c'è una macchina scarica cioè le mie gomme mezza arrivate E poi sono mezzo arrivato pure io, raga. Mi sono proprio stanco Infatti inizio a fare qualche lungo Sto giro mi ho perso due secondi e mezzo, qua Cioè, magari ti fai un culo per riguadagnare due secondi e mezzo, ma abbiamo ripersi tutti Vabbè, comunque Continuo a fargli estilisce a quel muretto, prima o poi lo coglio, comunque Le solite GT4 errore errore ho lasciato l'acceleratore gioco 3 a 12 secondi raga non ci voleva proprio comunque vabbè non sa rendemo anche se sto effettivamente a girare proprio male raga secondo e mezzo più lento vabbè allungo tutte le frenate sembra che in freno più la macchina ma hanno detto che i freni dovevo cambiare ogni 6 ore non vorrei che li devo cambiare prima perché non frena più freser sta a 13 secondi 8 era arrivati a 8 secondi vabbè riconcentramosene No ma pure io, chi è arrivato a chiappa nono, ragazzi, non ho dietro Eh, questo prima non c'era qui eh, dato sbucato Se sarà tanto più veloce, con la macchina a posto, con me nuove, che passa passà Non c'ha senso combatterci Perde tempo in due però cerchiamo di non farla arrivare, eh? Così per scappare da lui magari andiamo ripia ripiare a, a Traser, la 13 secondi e 4 Oh, Art! Portiere del City Guardalo come si butta dentro, guardalo, guardalo, guardalo, guardalo, guardalo, guardalo tua ma che fai? Resisti all'interno così, con la GT4 No, speriamo che resista un pochetto invece che c'ha dietro quell'altro orrenda sta curva, mi sono parcheggiato, ho girato, poi sono ripartito perché stavo a guardare dietro. Solito gt4, poi ce n'è un'altra salita e fielding 2 secondi e 9 Traser continua ad allontanarsi, 14 secondi e 3 raga eh, penso che la nostra spinta è quasi finita, anche se stiamo a fine stinta eh. Loro hanno giustamente il vantaggio delle rote nuove però Guarda questo mondo lo un mezzo proprio qui, in questo punto bastardo Dai Fielding le avete dalle palle Car on the right. on the right. Ok, siamo riusciti a tenerla dentro, dentro, speriamo che il Fielding gli fa perdere un po' di tempo Quello che dietro noi Cioè mica si sarà reso subito Fielding scusa eh! Uh, vedo pure il sole che sta! Oh, oh oh Un punto strano! Niente raga inizia a non guidarsi più sta macchina Inizia a essere stanco io Si arriva a luce strana, insomma si stanca sinà tutto Però lì ha Sworked eh, che ci sta di dietro perso qualcosa hack sa so come si chiamerà davvero questo qui Sì lo so che stinto di guida in eserimento non rompe ok ok allora ragazzi abbiamo ancora 9 minuti e 40 di guida li sfrutteremo tutti Sono le macchina macchine qui. Ovviamente ritorneremo indietro in classifica, però l'importante è che siamo partiti 19esimi e quando riuscimo, non ritorniamo 19esimi, se no è la fine. Di che ne fatto non abbiamo guadagnato niente. Ma sono abbastanza sicuro che qualcosa abbiamo recuperato, ma non so quanto. Comunque, Axworth si sta riavvicinando. Controllare la benzina, Sono ancora 23 litri, poi 6 giri. Allora abbiamo detto che di benzina dovremmo fare in modo da avercene 108 litri, eh, raga 108 litri, quindi adesso ce ne abbiamo 23. Vabbè, poi vediamo. volo tanto le gomme sono arrivate tanti c'è un'altra gt4 eh ma non si tiene raga non si tiene più ma allarga tutte le traiettorie difatti Hacksworth Swork la sta ritorna sotto e sarà uno di quelli che ovviamente muoge supera subito appena treremo a fai pit non so quanti giri ci abbiamo ancora Abbiamo 7 minuti e 43 di stint. Uh, sicuramente potremmo fare altri due giri, forse tre. Siamo forte, stalla i Kubrick qui. Se lo teniamo bello stretto, così non ci passa. Se no, si infila un'altra volta. Ora, caro Stalle Kubrick, cerca di fare un po' di costruzionismo per Axe Un giorno vado a vedere come cacchio si chiamano davvero questi. Ok. Ma quando mancheranno 5 minuti questo si inizia allarmati, oh, che famo? Rientri? ottavi e Terawareser sta a 16 secondi, ma se ne sta una perché noi stiamo a girare veramente lenti Tanto avanti abbiamo i Bagnez che tra una partita e l'altra della Roma fa il suo vero lavoro, cioè il pilota Questo spiega tante cose, poi pure in campo Riesca assolutamente a mantenere il passo che c'avevo prima e come sono veramente arrivate raga pure paura a tirare come è entrata la quarta dai su Devo esagerare, raga, perché se io non tiro e fiamo una gara di contenimento restiamo onde stavamo Tutto, manna, eh Dai, su Ok ho so ripreso un pochettino sia fisicamente che mentalmente, di ricominciare a spingere, purtroppo è finito la stinta, però... Dai, su, su. bene così. No, come vado al pittora? Oh? Eh, mi dispiace, devo fare un altro giro. Però non hai fatto casino con sta cosa, non ci cioè, manca solo e mi faccio squalificare Forse lui voleva che rientrava sto giro ma non c'avevo l'avevo per rientrare, dovevo ne farne un altro Dobbiamo recuperare A cioè, 4 minuti e 21, se non succede niente E va tutto liscio Non ci squalificano se per caso vado lungo, mi impiccio vado per campi. Ci metto più di 4 minuti rientra a rientrare ai box, cioè se ci eh, squalificano. ho manca a tirare la sfiga da soli. Siamo ripreso un'altra volta Cabezas Catalanas, ormai mi sono parato a memoria per nome di questo calcinetta. Oh, oh rimani dentro, ho alzato il piede eh pizzi, riesci più rompe i coglioni, brava Dai, dai uscimo fortissimo qui, Cabezza Scatalana, levati dai cogliones on the left. On the left. mamma mia, mamma mia che rischio lo so, però ho dovuto esagerare ma lo teniamo davanti nei scicani ci faceva perdere un'ora e un in quarto. Sono tre minuti ancora per entrare Ok. E siamo raga. Prossimo turno ritoccherai Stoner, artefice del casino. <ride> speriamo che si sia levata la paura. Ma c'era una macchina parcheggiata lì. Martine comunque girava in 2.25 davanti, raga Allora, non devo fa' casini, qui devo entrare. Pit lane. Pit lane, pit lane. Ok, azzeccata bene. Pit limiter. Ok. Perfetto. Allora. Quanto carburante dobbiamo aggiungere? Noi abbiamo in questo momento 13 litri. Dobbiamo arrivare a 100... Ah, a lo dice lì vedi ok così 94 perché 94 e 13 farebbe 107 e mezzo comunque lì mi dice carburante consumato 106 e mezzo vedete sta scritto proprio sul display me l'hanno fatto notare giustamente porca puttana vediamo che non si è rotta la macchina si è rotta per un, quasi un secondo c'è la miseria vabbè comunque non importa ho messo di sostituire le gomme non sostituire i freni guida Evano Stoner eh, in questo momento siamo dodicesimi è risalito Verbis sulla macchina di Valentino ok ci ha appena passato quindi siamo un'altra volta doppiati da Verbis ricordo che eravamo diciannovesimi noi quando siamo usciti ok dai veloci veloci veloci veloci veloci veloci 10esimi, 17 esimi 18 esimi Sta arriva Pure 18 16 16 16 16 16 perché non siamo siamo diciannovesimi attenzione 2 1 vai veloce veloce c'è sta macchina vai veloce veloce veloce siamo ancora diciannovesimi esimi li siamo stati appena ridoppiati dal secondo raga beh ragazzi anche quest'ora di gara se n'è andata piuttosto velocemente eh, devo dire che è stata un'ora abbastanza in solitaria eh. sinceramente eh, non abbiamo visto quasi nessuno però ho rischiato di ammazzarmi e qua cosa è stata veramente terribile. Pensavo che sarebbe finita lì davvero, a 24 ore, perché, perché se schiantiamo un'altra volta, è la fine. Non è stato un super stint, nel senso che abbiamo recuperato, perché prima eravamo ventesimi, lontani dal... De tanto dal diciannovesimo, mentre adesso dovremmo essere diciannovesimi, insomma, oppure che siamo ventesimi, insomma, stiamo lì appiccicati perché è appena passato. Quindi abbiamo recuperato tanto... Però tocca continuare a spingere così perché se gli istinte non vanno così è eh, difficilmente riuscire a risalire da tante posizioni. Io come al solito vi ringrazio del tempo che siamo stati insieme, vi ricordo che per vedere la prossima puntata bisogna arrivare a 400 like, quindi spolliciate, spolliciate, mettete stimi mi piace, prima arrivano i 400, prima ne registro un'altra. Eh, ragazzi, io non so che altro dib, sono stanco morto, mi sono distrutto ma mi sono divertito. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.